Buonasera. Buonasera, io mi sono fatto un po' di domande in questo periodo e ho cominciato a chiedermi ma com'è possibile che nel mondo ci siano quasi un miliardo di persone che soffrono la fame e nello stesso tempo quasi un miliardo di persone obese e in sovrappeso? La prima domanda non troverà risposta questa sera. È troppo complicata, ma ho incominciato a chiedermi invece perché noi tendiamo a ingrassare sempre di più. Questo perché stiamo parlando di noi, di noi che siamo qui, di noi occidente ricco, benestante. Dipende dal fatto che mangiamo troppo, dipende dal, da cosa mangiamo? È difficile dare una risposta. So che stiamo diventando sempre più dipendenti dal mangiare. Qualche sera fa ero a cena dal mio amico Giovanni, Giovanni è diabetico, sovrappeso da anni, ha da poco avuto un infarto. Non sapevo cosa portare, perché, sai, dici, vino non si può, superalcolici non si può, il dolce non si può. Alla fine ho portato dei fiori, ha aperto la moglie e ha iniziato a starnutire perché è allergica al polline. Comunque, al di là di tutto, pensavo, sarà una cena un po' frugale, lui nel suo stato non potrà mangiare niente, era l'unico che mangiava tutto, ma tutto. Io ho detto Giovanni, con quel che hai avuto fai, ah, lo so, ma a me più mi si chiudono le arterie, più mi si apre lo stomaco, giù una badilata di risotto ai funghi. No? La cosa incredibile è che mentre lui mangiava di tutto il resto della famiglia era a dieta. La moglie dieta in bianco perché ha la gastrita, poi c'era la figlia vegetariana che è arrivata al secondo e ha detto papà, non ti dico di fare come me, ma la carne ti fa male, almeno mangia pesce, lui ha vitello tonnato più pesce di così? Papà, ma la carne un giorno dopo l'altro... Ti uccide, sì, ma se devo mangiare miglio come fai tu? Mi uccido io, non negli anni, dopo una settimana. Il fatto è che stiamo diventando dei bulimici costanti ed è un meccanismo strano. Mangiamo troppo, mangiamo male, un giorno mangi un panino di corsa al bar, il giorno dopo vai al ristorante. Quando usciamo dal ristorante non senti mai nessuno che dica ho mangiato il giusto, che bella cena frugale, mi sento sazio ma non appesantito, devi uscire dicendo, madonna non ce la faccio più, sto per esplodere, vieni da vomitare. E così, mentre dovremmo mangiare 1500-2000 calorie al massimo al giorno, spesso senza accorgercene ne buttiamo giù 3-4000 e ingrassiamo. La situazione più drammatica è negli Stati Uniti, dove pensate su 5 adulti, Tre sono in grave sovrappeso, e uno un grande obeso. Parliamo anche di persone di 150, 200, 300 kg. I bambini in America, uno su due, obeso in sovrappeso. Voi dite, sì, ma noi siamo in Italia, abbiamo la dieta mediterranea, siamo a 16 milioni di persone in sovrappeso e 5 milioni di obesi. Scusate, ho usato il termine obeso-sovrappeso, sapete, no? la forse un po' troppo, sai, differenza, obeso-sovrappeso. Sovrappeso, per capirci, vuol dire che se monti sopra una ragazza, lei sospira e poi ti dice, no, guarda, sto sopra io. Obesità è che se monti sopra una ragazza, lei sospira, poi non dice più niente. Ora, come è possibile che siamo arrivati a questo livello? A me fa ridere Marchione che ha pensato di lanciare la 500 negli Stati Uniti, perché un americano no, in una 500 lo metti fin da bambino in macchina e poi lo fai crescere lì, oppure devi farla col tettuccio apribile e poi lo cali dall'alto, ma anche noi non siamo messi bene. E c'è da chiedersi perché, perché, se fate caso, in natura non ci sono animali che di per sé sono grassi, no? Il grasso c'è, ma ha una funzione specifica, isolamento termico. Il, il tricheco è grasso per isolamento termico. Giuliano Ferrara non è che dorme nudo sulla banchisa polare, per capirci. L'orso ingrassa, va in letargo, smaltisce il commercialista. Non è che ingrassa, si sveglia a maggio, fa gli anticipi delle dell tasse e torna a dormire sei mesi. Allora, perché? Beh, semplicemente perché il nostro corpo è fatto per accumulare grassi. In passato le carestie erano più frequenti nei momenti di abbondanza. Chi aveva capacità di accumulare grasso sopravviveva. Però in passato tutto era più complicato. Al tempo dell'uomo delle caverne volevi mangiare un coniglio dovevi cacciarlo. Una grigliata mista, sette mesi di caccia, un culo così con arco e frecce, capite? L'uomo di Cro-Magnon consumava 1500 calorie all'ora, quello che noi consumiamo in un giorno, lui lo consumava in una sola ora. Tutto era difficile, valeva una caverna più grande. Non è che andassi dal vicino di caverna, cioè, ci andavi, ma il vicino di caverna non ti diceva prego si accomodi, la manda all'agenzia immobiliare, perché spesso il vicino di caverna era un orso che diceva che culo il pranzo mi è arrivato a domicilio. E quindi consumavamo per forza energia per sopravvivere. Oggi è diverso, oggi abbiamo il cibo a portata di mano, spesso abbiamo i cibi pronti, basta scaldarli un attimo nel microonde. Il risultato è che mangiamo troppo. Oramai fa più morti il cibo del fumo e del tabacco. Si calcolano 400.000 morti all'anno negli Stati Uniti per problemi di obesità. Il massimo della sfiga è il fumatore obeso, che ha la stessa aspettativa di vita di un turista curioso in un laghetto di Caimani. Bello! E noi siamo avvantaggiati. Non abbiamo più i problemi dell'uomo delle caverne, abbiamo il cibo a portata di mano, ne abbiamo troppo. Se anche ci mettiamo a dieta, vai a dormire, che se senti morsi della fame dentro, ti sembra che il salame ti chiami dal frigo, vienimi a mangiare, vienimi a mangiare, così ti alzi e lo mangi per non pensarci più. Io sono convinto che in futuro metteranno dei frigo con la password, che tua moglie te la cambia prima di andare a dormire. Così quando alle tre di notte hai un attacco di fame, vai lì, provi tutte le combinazioni, poi, non so, data di anniversario, compleanno, matrimonio, vai da lei e dici «amore, ma che cacchio di numero hai messo? 586, cos'è? I tuoi valori di colesterolo, pirla!» Forse così la fame ti passa, forse arriveremo al frigo Velox, che è un frigo con su una fotocamera che appena apri la porta ti fa la foto, il giorno dopo c'è la prova, tua moglie ti fa un culo così per eccesso di voracità però non ci sappiamo più contenere. Sì, questo è un dato di fatto, c'è gente così dipendente dal mangiare che se ha un infarto, sente un dolore qua, dice subito, minchia, c'è un vuoto allo stomaco, però più in alto. Ma dipende solo da noi. Allora, voglio farvi una domanda, non so se starò nei tempi perché ho deciso di cambiare un po' di cose all'ultimo minuto, come sempre. Voglio farvi una domanda e voglio chiedervi che cosa hanno in comune queste cose che vi leggerò? Per esempio, una Coca-Cola di quelle statunitensi, una barretta di masso, una birra, un whisky, un tubetto di maionese, delle crocchette di pollo, una bomboletta di panna spray, dei cornflakes, una merendina, una confezione di vitamina C, un barattolo di senape per un dentifricio. Cos'hanno in comune queste cose? Lasciate stare che sono tutte prodotte da multinazionali. Lasciate stare che per produrle ci vuole acqua, energia. Tutte queste cose hanno in comune un ingrediente di partenza. Tempo fa, quando andavo in giro a fare gli spettacoli in macchina, in treno, guardando fuori dal finestrino ogni tanto vedevo chilometri e chilometri di grand turco lungo le strade e ogni tanto mi chiedevo ma quanti cacchio di popcorn vendono le multisale? Perché noi la polenta qualche volta la mangiamo ma non così frequentemente, no? È vero che se ci pensate, nelle multisale si partite dal bicchierino così di boccorna, adesso vendo quello alto così, che secondo me le coppie lo usano perché ci vanno dentro a limonare con un po' di privacy. Poi mi sono accorto che oggi il mais, per esempio, nell'alimentazione è pressoché dappertutto. Per darvi, darvi un'idea, serve come mangime per gli animali d'allevamento, per fare l'etanolo che mettiamo nel, nella benzina delle nostre auto, si usa di olio di mais per friggere nei fast food, olio di mais idrogenati sostituiscono il burro nei dolci, il burro di cacao nel cioccolato. Eh, il mais è praticamente dappertutto, il mais lo usi per fare il caramello al, a livello industriale, l'alcol del whisky e di molti tipi di birre, oggi deriva dal mais. Se fate caso leggete spesso grits di riso, grits di mais, le birre più industriali usano l'alcol prodotto col mais, il metodo tradizionale si usa quasi solo più nelle birre artigianali, perché costa meno. Col mais fai gli ingredienti di molti dei nostri cibi, tipo acido citrico, lattico, ascorbico, lisina, glucosio, fruttosio, maltodestrine, potrei andare avanti per ore, persino glutamato monosodico, quello che serve a dare sapore di carne al dado, si fa col mais e anche la vitamina C che voi comprate dai farmacisti, non è mica fatta con la spremuta d'arancia di limone, deriva dal mais forse... Il prossimo film di James Bond sarà mai dire mais. Il mais è praticamente ovunque. Se poi comprate una crocchetta di pollo soggelata, il mais è nutrito il pollo nell'amido modificato che fa da collante tra pollo e impanatura. La crocchetta impanata in una farina derivata dal mais, il colore che serve a dare il colore dorato alla crocchetta deriva dal mais, verrà fritta in un fast food in olio di mais. Il mais è ovunque. Ora, non sto dicendo questo perché il mais fa male. Il mais fa male, no. Se non ti siedi proprio sopra la pannocchia, no. Però mangiamo delle cose che contengono bene o male sempre gli stessi ingredienti. Posso fare questo discorso per il mais, per la soia, per il grano. Mangiamo cose sempre più differenti solo per il colore della confezione. I nostri antenati mangiavano centinaia di tipi di vegetali diversi, noi mangiamo 5-6 tipi di vegetali in confezione di colore diverso. Così siamo contemporaneamente sovralimentati e malnutriti. Che è un po' come essere superdotati, ma impotenti. Cioè, onestamente, cosa ti serve averlo lungo due metri, e poi molle e cinciampia che dentro? Sarà una metafora poco carina, ma dà l'idea. Allora, mangiamo sempre più cibo che è un prodotto della chimica, dell'industria, e non un prodotto dell'agricoltura. Quindi questa sera fondamentalmente sono qui per commentare un decalogo che ha scritto Michael Pollan, che ha scritto un libro straordinario che è Il dilemma dell'Onnivoro. e lui dice che dobbiamo incominciare a mangiare meglio e dice fondamentalmente che dobbiamo ricominciare a dedicare tempo al cibo. Perché oggi noi facciamo noi stessi quello che abitualmente facciamo alla nostra macchina, il pieno. Con una differenza che la nostra macchina non è che ogni volta che fai il pieno ingrassa di un chilo, noi invece sì. Ho comprato una Smart un anno fa a forza di fare benzina alla Station Wagon. Ecco, a noi succede. E Pollan dice, dobbiamo ricominciare a dedicare tempo al cibo, perché noi ci siamo abituati al ritmo del fast food che non è solo mangiare da McDonald's, eh? fast food è il ritmo della velocità della televisione, il ritmo del quattro salti in padella, quattro salti, vedi, già ti dà l'idea della velocità, non è ultimo tango in padella, non è ballando sotto le crespelle, sono quattro salti, che poi sono anche un buon prodotto, vai al supermercato, dici, però cacchio è caro, e compri il suo rogato lo costi, tappa in casseruola, cancanna il tegame, la mazurca del pentolino, roba che se leggi gli ingredienti puoi chiamare quattro scarti in padella. Dedicare tempo al cibo, dice Pollan, vuol dire... Comprare gli ingredienti freschi e cucinare tu. Questo se sai cucinare, se no meglio quattro salti di padella che quattro ore di lavanda gastrica. Però tendenzialmente noi compriamo cibi pronti che costano di più. Buttiamo via il pane secco, compriamo il pane già grattato, eh? l'insalata già lavata, tutta roba che costa di più, per cui devi lavorare di più, per guadagnare di più, per comprare cose che costano di più, perché abbiamo fretta e io ogni tanto mi chiedo quanto cazzo ci costa la fretta al chilo. L'insalata già lavata, in media, costa dieci volte di più di quella da lavare. Poi vai a casa, ha scritto piccolo, sulla confezione, in fondo c'è scritto per sicurezza è meglio rilavarla. Cacchio, l'ho pagata dieci volte di più! È come se vai al ristorante proprietario e ti dice guardi, non so se il cuoco ha le mani pulite, per sicurezza è meglio che cucini lei. E già che qui è una spazzata locale perché l'igiene fa schifo. Dedicare tempo al cibo, dice Pollan, vuol dire mangiare cibo fresco di stagione, possibilmente chilometri zero locale. Non come fa il mio amico Mario che dice: Ma io mangio chilometri zero, scendo sotto casa e mangio da McDonald's, ce l'ho lì. Dedicare tempo al cibo vuol dire mangiare frutta e verdura, possibilmente bio. Perché ci dicono sempre: la parte migliore della frutta nella buccia, ma. Quasi mai ci dicono anche la parte peggiore della frutta è nella buccia, i dati anche di Lega Ambiente, se volete vi leggete i rapporti. Ci dicono che ci sono troppi residui di pesticidi sulla nostra frutta, sulla nostra verdura. E capisco, voi state pensando, io la frutta e la verdura, Beh insomma la lavo, chiaro, è vero. La lavi con la mucchina, la lavi col bicarbonato? In ogni caso, non basterebbe, perché l'unica cosa che serve per eliminare i residui dei pesticidi, della frutta e della verdura, sarebbe irradiarla con isotopi radioattivi. Allora, lì, o sei zikiki o tutte le volte che vuoi mangiare una mela, bombardarla con radiazioni atomiche, non è comodissimo. È vero che la tecnologia avanza un acceleratore di particelle in cucina? Chi non ce l'ha? Lo fa anche la Moulinex, però se non ce l'ha, è meglio frutta e verdura fresca, bio e di stagione non stagionata perché è in frigo da quattro mesi. La frutta, e la verdura che noi compriamo nei supermercati, spesso ha percorso 2.000 km, è selezionata per essere bella, per durare a lungo, non per essere buona. Certo, dura tantissimo. Infatti mia madre, nel centro tavola, ha sostituito la frutta in ceramica con quella vera, perché dice che dura di più. Io però mangio la frutta in ceramica perché ha più vitamine tra l'altro molto comodo con l'uva perché la mangi, la espelli, la lavi, la rimetti lì, un po' più scomodo con le arance e le mele, non vi consiglio le angurie. Dedicare tempo al cibo, dice Pollan, vuol dire, vuol dire per esempio, essere disposti a pagare il cibo il giusto, perché noi facciamo degli strani risparmi è capitato anche a me, un giorno ero di corsa al supermercato, petto di pollo, poi dico guarda, ci sono le crocchette di pollo, sono già pronte, sono anche in offerta, le compro, vado a casa, leggo gli ingredienti addensanti, conservanti, emulsionanti. pollo 49%, pollo 49% vuol dire che il 51% non è pollo. È come andare a letto con un travestito, il 51% non è donna, ma non è esattamente la stessa cosa. E questo lo dico con tutto il rispetto per i travestiti, perché noi, a volte, siamo convinti di risparmiare, perdiamo in qualità. E Pollan dice anche due o tre cose che secondo me sono bellissime. Dice, non comprate cibi che non vanno mai a male, perché se un cibo non va male, è pieno di conservanti, e, e questi, si sa, non fanno bene. Dice, non mai comprate mai cibi con più di cinque ingredienti, perché se un cibo ha più di cinque ingredienti è troppo chimico, troppo lavorato. E dice una cosa secondo me straordinaria, non comprate mai cibi, che la vostra bisnonna, non vostra nonna, la vostra bisnonna non riconoscerebbe come cibo. Noi abbiamo dei cibi che non sappiamo più che cosa sono. Lo spunti, Che cacchio è lo spuntì? Le spalmose. Io la prima volta che ho visto le spalmose ho detto ma che protezione solare hanno, prendo la Nivea che vado sul sicuro. E dice anche, difidate di tutti quei prodotti che in qualche modo ti pubblicizzano effetti sulla salute perché quasi sempre sono presi in giro. In effetti è pieno di dadi light che sono comunque fatti di sale e glutammato. Ci sono dei pensionati che dicono ma sì, vado a dormire dopo un bordino light e vanno a dormire con la pressione più alta delle gomme di una Ferrari. Prendiamo i cracker light, light vuol dire che hanno meno grassi del prodotto originale, poi per dargli gusto aggiungono gli zuccheri. Il valore calorico è pressoché è uguale, guardatevi i dati di altro consumo, ma è light. Tu dici mangio i cracker light, ne no, mangio due pacchetti, tanto sono light, e prendi 5 kg light. E pensi anche, chissà come ingrassavo con quelli normali, perché ormai crediamo alle favole, un giorno saremo al ristorante e ci diranno non si preoccupi della dieta, abbiamo il cotechino light, come lo fate? Abbiamo un allevamento di maiali anoressici, light, vuol dire leggera presa per il culo. E dice poi diffidate anche di tutti quei prodotti di cui non sapendoti cosa dire ti dicono può far bene alla salute, l'acqua minerale che può far bene al fegato, può far bene anche ai bicipiti, ne prendi quattro casse, fai sollevamento, fa bene... L'acqua che può favorire la diuresi. Cacchio! È acqua. Cioè, capite che se non favorisce la diuresi l'acqua? E come scrive sul sapone, può favorire l'igiene. È esattamente la stessa cosa. Cocchio favorisce la diuresi, allora la prendo. Noi crediamo alle favole, oppure diffidate di quei prodotti di cui ti dicono è naturale, perché naturale non vuol dire niente, anche l'arsenico è naturale, l'uranio è naturale, anche l'etame è naturale, ma non per questo non lo mangi, ma noi crediamo nel prodotto naturale, che poi se leggi gli ingredienti certi prodotti sono sovranaturali, però voglio dire naturale e allora vai al supermercato e trovi la torta della nonna buonissima fatta come la faceva la tua nonna tutta naturale ed è fantastica poi ti giri e sulla parete del supermercato ce ne sono 5.000 di torte della nonna tutte uguali che mi chiedono ma quanto cacchio lavora sta nonna anche loro bastardi far lavorare così una donna anziana gente così capace che mentre lei lavora a fare la torta sono lì le fregano la pensione di nascosto e se la giocano le slot machine trovi un dito nella zuppa del casaro, se ti vai a lamentare ti dicono «Eh, ma sai, è naturale, la fa il casaro con le sue mani!» E nella pubblicità dopo c'è il casaro che dice «Assaggiate la mia nuova zuppa, tutta naturale, ben nove ingredienti!» «Naturale» non vuol dire niente, allora cosa possiamo fare? Forse possiamo smetterla di farci prendere in giro. E evitare di comprare le cose che non ci servono, quando non ci servono, evitare, se non ci serve, di cambiare il computer, la macchina, il televisore, Iniziare a cambiare abitudini, mentalità, modo di mangiare, modo di consumare. Forse possiamo, da domani, cambiare un po' il mercato. Grazie. Grazie.